Da tanto tempo avevo il desiderio di poter scaricare le foto della mia camera eh, Misphere Xiaomi, ci sono altre camere simili, i problemi possono essere simili all'interno del mio Mac e oggi finalmente ho trovato la modalità, quindi sono molto felice di poterlo condividere con voi. Per prima Caricate il Stitch Tool. Allegherò il, al tutorial il PDF con i link diretti. Il tool è sicuro, lo potete scaricare tranquillamente. Una volta scaricato il tool fate unzip e aprite la cartella. All'interno della cartella troverete un file in inglese con scritto Readme. Le stesse indicazioni le troverete anche nel blog. Non dovete fare altro che seguire passo a passo quello che c'è scritto. Prendete la vostra camera 360 e estraete la SD card. Ho inserito la carta in un adottatore e poi ho utilizzato la mia card reader che ho collegato al Mac. Aprite la cartella DCM e selezionate il contenuto di una cartellina. All'inizio suggerisco di provare in questo modo. Questi elementi vanno inseriti all'interno della cartella Original. Un'altra opzione è copiare una cartella intera e inserirlo all'interno della cartella che abbiamo qui davanti e rinominarlo e darle il nome original importante che la cartella che contiene i contenuti che voi volete modificare abbia il nome original a questo punto cliccate l'icona Medv Picture Stitch ora il tool entra in azione modifica tutte le foto presenti nella cartella original e alla fine potete aprire la cartella Stitched per visualizzare le foto modificate. Ecco è tutto qua, spero che il tutorial vi sarà utile e se vi è piaciuto mettete like a questo tutorial. Alla prossima!